Passano, il tempo corre, io sono sola, sempre di più. Tu amavo sai eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via, come un Nella mio poco ci volete C'è grida il nome Si il nome tu Ma inutilmente Tu non ci sei Sei andato via Sei andato via Le noti in segono si sarà se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce, sei andato via come una rondina, volando in alto senza di me. e non tielo E' Non c'era la luce, è Io quando vado in giro a fare mostre mi porto, porto sempre qualcosa di dove vado. Questa per esempio è una presenza a Rodi, due volte ho fatto due mostre a Rodi, mi sono riportato uno o due pezzi che ho in corso. Questo è di casa nostra, questo è questo. Non so se riconoscete qui Ponza, purtroppo la luce è quella che è. ponza Eh, oh, beh, e questa è la tenuta che aumenta, continua a aumentare, è un avaraccio, eh. io l'ho detto in faccia, io continuo a dire, gli ho fatto dieci composizioni, s gli ho fatto dieci composizioni eh. della sua s zona lì, eh. ho girato dappertutto, questa a lui non è piaciuta, è piaciuta molto a me. Sono gli ulivi, questi li ha presi già tutti secolari dalla Calabria li ha presi. E li ha... Adesso addirittura a proposito di aumenta è arrivato qua alla 50, sì, è arrivato sì. a Cartaccio. Arrivato... Sì, sì è tutto. Poi dice che ha recuperato è anche qui le serre della 47. Senta, ma gli altri ce li ha ce li ha lui? Gli altri suoi quadri. Ce sì, li ha se... lì dove la sua moglie fa il ristorante Ah, c'è il sì, sì, come no. è Sono tutte composizioni un metro per 70? Solo questa so, io, insomma, eh, insomma. Sì, una non l'ho voluta, la tengo io. Ma questa allora, è, è bellissima, Ma possiamo... come sono